Allora, constatato il numero legale, dichiaro riaperta la seduta del Consiglio Comunale. Allora, prima di passare al punto numero 4, che di fatto diventerà l'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio, perché come richiesto in apertura dal consigliere Panco gli atti non sono stati trasmessi per la delibera numero 5 e numero 6 in eh, regolarità come dal regolamento, perciò due giorni prima via email ai capigruppo e ai consiglieri. E vista questa eh, problematica che è uscita fuori da un risguito dell'ufficio presidenza è stata convocata una conferenza dei capigruppo dove è stata presa una decisione che è quella di ritirare a maggioranza, ritirare i punti che verranno portati al prossimo Consiglio Comunale in seconda eh, convocazione perché i punti già esistenti all'ordine del giorno perciò eh, passato, eh, passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno che è un'interrogazione eh, presentata dal consigliere Fanco se vuole può eh, sì, so, relazionarla cioè, sì, solo una delucidazione su quello che abbiamo sì. appunto votato come dove... E i consiglieri di capogruppi favorevoli erano gliela cioè gliela siamo io, Ludovici e Acquarelli, giusto? No, Acquarelli visto la, la, la, la no. richiesta abbiamo sì. fatto la riunione con, con Italia, il consigliere, il consigliere di, di ritradere il punto ah ecco perché io sì. stavo lì avevo visto che sì, aveva no, dato, sì. votato favorevole poi ha ricambiato sì, sì, idea vabbè, i dati abbiamo deciso di ma visto che comunque non c'è una grande urgenza dell'atto, perciò il 29 ci sarà il prossimo consiglio e verrà portato eh, l'atto in consiglio. Allora, andiamo eh, al punto numero 4, interrogazione nota al protocollo 15676 6 del 74-2014. Allora, il consiglio Fanco ne ha facoltà. Sì. Allora, oggetto interrogazione con richiesta di inserimento e discussione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di Ardea. Il sottoscritto chiede l'inserimento della presente interrogazione con richiesta di inserimento e discussione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di Ardea. Tra virgolette, provvedimenti conseguenziali da intraprendere in merito all'appalto tra Comune di Ardea e società AIFA-SPA a seguito dell'arresto del Presidente della società appaltatrice della riscossione tributi, Daniele Santucci, su mandato della magistratura di Milano, con l'accusa di aver stornato illecitamente parte dei tributi spettanti a centinaia di enti pubblici. Per maggiori dettagli fornisco not eh, notizie attinte dal web. Cavalli e lussi con i soldi dei comuni, arrestato Daniele Santucci, il presidente di Aipa e proprietario del ranch Piras Cow e Haus, è finito in manette con l'accusa di peculato. Secondo la Guardia di Finanza di Lecco avrebbe sottratto circa 7 milioni di euro alle amministrazioni comunali Daniele Santucci, proprietario del ranch di Castelvaccana Piras Scouse Vaurs e presidente di AIPA Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni che si occupa delle dell'affissione pubbliche e della riscossione dei crediti per conto di centinaia di comuni di tutta Italia è stato arrestato con l'accusa di peculato per aver sottratto circa 7 milioni di euro dalle riscossioni che la società eseguiva per le pubbliche amministrazioni. La Guardia di Finanza di Lecco ha passato al setaccio le scritture contabili e i documenti bancari dell'AIPA e sarebbe emerso che, aperte virgolette, il Presidente Santucci aveva, acceso, aveva accesso a due conti correnti presso altri altrettanti istituti di credito, chiuse virgolette entrambi intestati formalmente alla società di riscossione, ma dimenticando di far confluire nella contabilità ufficiale. Un sistema che, ipotizza la procura, sarebbe stato architettato per sottrarre, per sottrarre denaro alle amministrazioni comunali, al fine di utilizzare quei soldi per scopi personali. Secondo gli inquirenti, con quei soldi Santucci avrebbe finanziato la passione sua e dei suoi familiari per i cavalli da rodeo, realizzando un ranch all'americana in località Pira a Castelvaccano, in uno dei luoghi più belli della sponda lombarda del lago Maggiore e acquistandone uno negli Stati Uniti in California. La Piras Cow and Hours, è nata nel 2004 dalla comune passione per i cavalli di cristian brunello e romina santucci recita il sito internet i sigilli dell'autorità giudiziaria sono stati apposti alla proprietà sul lago maggiore ma non solo infatti le fiamme gialle avrebbero effettuato il sequestro anche di ulteriori beni quali monete d'oro lingotti d'argento auto di lusso in molti a castelvaccana Vaccana lo hanno visto arrivare nella sua proprietà direttamente in elicottero in attesa di un pronto e positivo riscontro e di saluto. Ardea 4-4-2014, consigliere comunale Luca Fanno. Allora, grazie consigliere, ci sono interventi da parte di altri consiglieri? Consigliere Iaco Angeli. Grazie eh, Presidente, io volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto il consigliere Luca Fanco, eh, la, nostra, la società che ci segue praticamente, eh, che fa gli incazzi del comune Laifa, sta mandando questi giorni, eh, mi è stato segnalato da parte dei cittadini, molte cartelle, io, io le dico, dico cartelle pazze perché stanno arrivando delle cartelle molto esose, si sente? a cittadini che eh, tra l'altro già stanno a ruolo, praticamente stanno facendo dei controlli assidui su cittadini che stanno già a ruolo. Allora io mi pongo una domanda, noi eh, abbiamo messo questa società a verificare e controllare i cittadini che già pagano o a tirare fuori quelli che sono gli evasori totali del nostro territorio? Perché mi sembra un'opera punitiva, nel senso, nel senso che questa società è stata praticamente messa per controllare, verificare ed incassare i soldi per il Comune, però eh, lo scopo di questa società mi sembra che attualmente sia solo quello di tirare fuori quelle persone, di fuori da quelle persone che già pagano altri soldi, allora io chiedo al Presidente e al Sindaco se possono farsi voce, farsi carico di sentire un attimo il nostro dirigente in merito agli incassi che ha avuto questa società negli ultimi tempi, nei controlli che sta facendo e soprattutto quanti soldi ha tirato fuori dagli evasori totali. Questa domanda la faccio al Presidente e al Sindaco affinché possano, possano attraverso, loro, attraverso i loro canali arrivare al dirigente e verificare questa cosa. Grazie. Poi vorrei mettere a preparare un'altra dichiarazione sempre in merito all'Aiva, Presidente che mi sono scritto. Allora, in qualità di consigliere comunale ricevo continuamente richieste di chiarimenti in merito alle cartelle di accertamento tributarie emesse dalla ditta AIPA, incaricata dal Comune di mettere a ruolo persone e produttori di servizi pubblici. L'appalto affidato alla ditta prevalentemente prevedeva l'acquisizione a registro di tributi comunali di soggetti completamente sconosciuti agli uffici settoriali comunali. La lamentela pervenuta riguarda essenzialmente e in modo sostanzioso i cittadini da sempre iscritti al ruolo ai quali sono contestate variazioni di superfici, anche minime, quadrature, con calcolo e ricalcolo delle presunte somme dovute. Lo spirito dell'amministrazione dovrebbe andare incontro a tali cittadini e perseguire in modo significativo i vasori totali sconosciuti all'ufficio tributo. Tale tipo di riscontro degli utenti già a ruolo è stato intrapreso direttamente agli uffici comunali come compito istituzionale. L'accertamento degli evasori era principalmente compito della ditta appaltatrice del servizio. Come consigliere comunale chiedo al dirigente un rapporto esplicativo circa le somme accertate ed eventualmente incassate provenienti dagli evasori totali. Alla luce di quanto sopra si rammenta che la ditta, nell'esplorare tale lavoro, utilizza banche dati e catastro dell'amministrazione che erano destinate all'esercizio dei dipendenti dell'ufficio. Pertanto, questo tipo di controllo delle persone già a ruolo poteva essere esploitato normalmente con l'utilizzo di, per, di personale dipendente. Grazie. Grazie al consigliere Iaco Il consigliere Rodovici ne ha fatto. Grazie Presidente. Noi, queste cose che poc'anzi ha letto il consigliere Iaco già le avevamo firmate, sottoscritte e presentate all'allora e all'attuale allora, dirigente eh, Mazzoni e non abbiamo avuto risposte. E già denunciavamo queste cose: che la società avrebbe fatto più accertamenti da evasori parziali, cioè di quelli totali perché? Perché fa primo tramite l'elenco del comune che si, sicuramente agevolerà invece di cercare di fare eh, il lavoro che potrà la società e quindi va, va, andranno sempre ad accertare gli evasori parziali, mai quelli totali. È un modo di snellire il lavoro della società, è un modo che percepisce comunque un quadrum già di base per quello che loro vanno a svolgere, è un modo così di fatto che prima parlavamo del cimitero. Ah, eh, nel 2013 ha mandato le cappelle di pagamento agli ex proprietari dei terreni del cimitero, dove denunciavano che c'erano diciamo, le case, invece dei cappelli del cimitero denunciavano a chi doveva dare i diritti, che avevano le case che non pagavano, diciamo così, dovuti tributi quindi noi ci abbiamo a che fare con una società che non rispetti trasparenza e leggiamo il giornale a livello, che non è la prima volta che viene data a livello diciamo così nazionale, ce la portiamo dentro casa invece di tutti quanti, di, di, diciamo così, divisionare il lavoro che fa, e perché un'altra cosa, io non so se è ancora Iago Angelo è il presidente della Commissione no. e quindi io chiedo al Presidente che venga immediatamente istituita la commissione di finanziaggio perché è impossibile, chi è il Presidente? Ma l'avete già fatta, il caro Presidente l'ha invito a convocare una commissione in merito a questa questione perché potremmo noi stessi avere dei danni quando dice questa cosa, non sappiamo bene il lavoro che svolge. Quando ci troviamo una serie di difficoltà che vengono per sempre perseguiti gli stessi cittadini no, che già pagano e non, vengono, non viene fatto quel lavoro che dovrebbe essere fatto a livello diciamo così comunale altrimenti a che scopo c'è il comune una società che poi non va l'accertamento e il comune stesso lo può fare, grazie grazie al consigliere Duvici. il consigliere Marcucci ne ha facoltà sì. grazie presidente io volevo appunto confermare quanto detto dal consigliere Diacolangeli anche perché è successo a me direttamente questa cosa qui, io ho avuto una cartella doppia mandata dalla Gerit per quanto riguarda la, raccol la raccolta dell'immondizia dal 2009-2013, pagata puntualmente poi quando c'è stato l'accertamento della Gerit, mi è ritornata un'altra volta dieci giorni fa dall'Aipa, la stessa cartella, quindi eh, sono andato a reclamare e, e giustamente come dice il consigliere Iago Angeli, è una cosa che in... non credo che stia né in cielo né in terra, perché quando abbiamo stipulato il contratto con l'Aipa, ricordo bene, che era proprio scritto... Chiare note è che l'AIPA doveva scovare gli evasori totali, quindi non si doveva avvalere dei nostri tabulati, delle nostre cose, anzi ci doveva fornire lei a noi i nominativi degli evasori totali. Grazie. Grazie al consigliere Marcucci, consigliere Montesi, ne ha facoltà. Grazie Presidente I dubbi e i timori che abbiamo avuto durante la... La precedente delibera che è passata in Consiglio Comunale circa un anno e mezzo fa, adesso con Fabio si concretizzano quello che noi reclamavamo sulla, sul deposito dei soldi, sull'incasso dei soldi che allora non faceva il Comune ma faceva direttamente l'Aipa, oggi mi pone il dubbio, questi soldi sono le casse comunali? o nella casina, Ausse forse e quant'altro che annunciava eh, il consigliere Franco. Quindi c'è certi dubbi che erano venuti allora, oggi veramente mi, mi mettono in agitazione, dico qua non è che non abbiamo i soldi, neanche ci danno quelli dovuti. Poi, i versamenti, qualcuno controlla se vengono fatti come da contratto giornalmente la società AIPA? Grazie Presidente. Beh no no grazie che mi sta ascoltando il Presidente no. di quei versamenti vengono fatti giornalmente come te, scritto sul contratto è una verifica da fare perché sul contratto era fatto, detto questo io ho fatto più domande presso gli uffici ma qui gli uffici muti sono poi per quanto riguarda, per quanto riguarda invece il discorso tecnico l'aspetto che di evasione totale o parziale è giusto perseguirlo entrambi ma quello che c'eravamo detti era giusto per seguirle entrambi ma quello che c'eravamo detti era l'accertamento totale che danneggiava il nostro territorio e i nostri cittadini perché gran parte non erano, eh, non erano neanche iscritti a ruolo poi per quanto riguarda una, un altro aspetto che mi è capitato per, personalmente presso gli uffici ho trovato gli uffici impreparati impreparati perché? perché non riconoscono le superfici utili dell'abitazione e quindi col pagamento della Tarso parlo della Tarso invece un altro, è su reddia. ma bensì si basano sugli aspetti delle superfici trascritte sulla visura cadastrale le visure cadastrale io faccio il tecnico e qualcuno mi può correggere se, se sbaglio sono tutt'altra cosa dalle superfici utili dell'appartamento e quindi ci troviamo, ci troviamo a, fare, a mandare delle cartelle per 3, 4, 5, 10 15 metri quadri che sono difformi da quelli dichiarate dal da titolare ma queste per comune sono spese o no? o diamo, facciamo fare un corso a questi ragazzi perché purtroppo forse non sono tecnici non sono preparati una corsa, vabbè, noi annunciamo già da allora mi sembra caro consigliere di Iacuangeli che contrari a questa situazione avremmo fatto sicuramente un centro presso il comune che eh, stanno utilizzando a tecnici locali avremmo fatto sicuramente migliore eh, ricognizione e incasso non sappiamo chi è questa società non sappiamo che fa questa società sappiamo oggi quello che ci ha detto e annunciato Luca Banco che ha analizzato il presidente per presunte eh, eh, eh, e si chiama, no non dico truffa eh, si è appropriato indebitamente del denaro dei cittadini quindi io chiedo che vengano fatte delle domande precise e certe agli all uffici, al nostro ufficio eh, finanze, per, per, ciò, per ciò che riguarda l'incasso se è giornaliero, se i controlli vengono fatti, eh, come sono in percentuale i percentuali controlli sull'evasione totale e su quella parziale, perché è vero che anche l'evasione parziale deve essere controllato, però non, non sono i 5, 10, 50 euro che andiamo a, a cercare a chievare un metro. Consigliere Volano. Vabbè, consigliere volante. volante non può consigliere volante consigliere volante consigliere volante, consigliere volante. non può dimostrare leva quel cartello Sì, poi può parlare consigliere può parlare grazie grazie Montesi ha finito? consigliere consigliere, consigliere. consigliere. Grazie. quello che assistiamo in questo momento è qualcosa di ridicolo nel 2012 tutti i consiglieri di opposizione compreso il sottoscritto avevamo previsto e evidenziato tutto quello che noi ritenevamo non trasparente e contro gli interessi del, del comune di Ardea no, lei non c'era i consiglieri comunali di Ardea, Luca Fanco, Antonio Abate, Mauro Giordani, Stefano Ludovici, Giancarlo Rossi, Umberto Tanteri e Cristina Capraro lei non l'ha sottoscritto e non l'ha votato però comunque lei confermo che è stato un, un ottimo veggente perché in, come dicevamo, come questi consiglieri eh, che ho citato, no? l'avevamo scritto l'allora presidente del consiglio, Volante Policarpo aveva preventivato con largo anticipo la vittoria del, della società AIPA quindi gli do completamente ragione che è stato un ottimo veggente magari gli chiederemo i numeri del, del, dell'enalotto oppure di, di farci una schedina del, del totocaggio quindi come dicevo è assurdo è assurdo perché? perché noi avevamo tutto scritto parliamo del 5 settembre 2012 no? avevamo detto ma com'è possibile che i soldi incassati eh, mh, sulle verifiche tributarie le mancate insomma mancati incassi eccetera transitano sul comune di una società privata no? sul conto sul conto corrente di una società privata quindi transitano sul conto corrente della società privata e solo dopo no? i vari conteggi eccetera vengono, vengono restituiti al, al comune per noi era più logico che parliamo di il loro agio no? in modo, in modo eh, secondo noi no? eh, troppo esoso quindi tutte queste però io mi ricordo che il sindaco di Fiori sin dai, sin dai primi giorni si era schierato pubblicamente a favore della società no? dicendo no no io, la società ha vinto un, un regolare concorso no? ha vinto un regolare concorso quindi come si, si difendeva a spada tratta questa società dicendo poi comunque ricordo no? perché posti di lavoro eccetera, io dei posti di lavoro ai cittadini di Ardea non ho visti proprio se non il fratello di un assessore o l'amichetto di, di, di di, di banco, di, di qualche consigliere comunale quindi avevamo anche noi ehm, chiesto di poter svolgere l'attività di riscossione a livello in house all'interno del comune come, in modo tale che potevamo veramente assumere decine di eh, ragazzi, di, di cittadini di Ardea eh, a fronte del, del, dell'enorme pagamento le enormi provvigioni che la società andava a riscuotere. Avevamo anche detto che eh, l'importanza mm, eh, eh, primaria appunto, del contratto era la riscossione no, degli evasori totali, cosa che vedendo le carte in modo superfluo, quindi eh, non approfondito, io ho notato che questa società, eh, sono d'accordo con il consigliere Mauro Iaguaglio, con il consigliere... Undolici e consigliere e... E... Marcucci la società no, si limita a prendere i tabulati del comune di Ardea no, e andare a metterci il carico da 11 quindi a misurare i metri in più eccetera e siamo tutti capaci no, perché vediamo il lavoro fatto no, e loro fanno quello ma tutti gli evasori totali che ce ne sono tantissimi nel territorio rimangono tali Un'altra scorrettezza io vedo in, in questo momento, l'assenza del dirigente Mazzone regolarmente, e giustamente convocato dal presidente Massimiliano Giordani. Questa è una grave, una grave eh, lacuna, una grave mancanza, una grave affesa tutto, non solo al presidente del consiglio che l'ha convocato no, eh, regolarmente, ma tutto, tutto il consiglio comunale quindi io do i meriti no, al dirigente Scarpolini che nonostante tutto è sempre presente no, e cerca di dimostrare le, le, le sue ragioni negli atti. ma il dirigente Mazzone dove sta? Cioè, adesso andiamo a discutere di una cosa gravissima no, che, che sta nel, in tutti i giornali e, e, e non c'è il dirigente Mazzone, quindi io chiederei se, dato che comunque è orario di lavoro, quindi lui è presente al Comune, se viene e ci risponde direttamente, io ho tante domande da fargli, presumo anche gli altri consiglieri su, su, questa, su questa società. Allora, finalmente adesso che siamo tutti no, con lo stesso pensiero, e con, con lo stesso obiettivo, cerchiamo di dare degli indirizzi e politici no? esatti, di far rispettare quello che, che il Consiglio Comunale aveva chiesto alla società no? e soprattutto di garantire che i soldi dei contribuenti, degli evasori, vengano direttamente, periodicamente, puntualmente, come da contratto, e trans, che, che, che sono giacenti nelle casse comunali, che vengono puntualmente versati nelle casse comunali. Altra, altra cosa che noi chiedevamo, ho portato appunto quello che chiedevamo allora, parliamo sempre del 5 settembre 2012, che il dirigente Mazzoni è gravemente omissivo, noi appunto chiedevamo che a firma di questi di consiglieri che ho detto poc'anzi, che il dirigente dottor Cosimo Mazzoni trasmetta con somma urgenza ed ufficialmente ad ogni consigliere comunale di Ardea copia dello stato tributario attuale fornito dall'elenco dettagliato dei nominativi già a ruolo del comune di Ardea con i relativi incassi e copia del certificato antimafia della ditta AIVA-SPA aggiornato alla data della firma del contratto. Ricordavamo infine, specificando, la ditta AIPA-SPA ha diritto solamente all'aggio sui maggiori incassi realizzati e soltanto sul milione di euro del valore presunto ai fini fiscali citato nel contratto, pertanto se i maggiori incassi nella durata del contratto risulteranno maggiori il Comune dovrà riconoscere la percentuale di agio alla ditta sempre su un milione di euro. Perché, se l'importo dei maggiori incassi supererà quello previsto nel contratto, ciò potrebbe essere premeditato artatamente per escludere altre ditte concorrenti. Che giustamente no, dicevano: se il riferimento a un milione di euro, no, levate le spese, eccetera, eccetera, rimangono come utile 100.000 euro, noi non ci conviene neanche partecipare. Invece, se è stato messo artatamente questo tetto questo tetto di un milione di euro basso per escludere quest'altro altra ditta. Poi dicevamo ancora, per gli incassi relativi ai contribuenti già al ruolo del Comune di Ardea non è dovuto alcun agio alla ditta AIPA SPA e pertanto i relativi flussi di denaro devono continuare ad affluire sui conti correnti intestati al Comune di Ardea e non sui conti correnti intestati alla ditta AIPA SPA. 2. per gli incassi relativi ai contribuenti già a ruolo del comune di Ardea non è dovuto alcun agio alla ditta aipa S.P.A perché? perché? Perché loro devono cercare nuovi, nuovi contribuenti non e pertanto i relativi flussi di denaro devono continuare ad affluire sui conti correnti intestati al comune di Ardea e non sui conti correnti intestati alla ditta S.P.A da non approfondito no, del sottoscritto, non risulta questo. Risulta che la società no, riscuote anche importi di persone, di cittadini italiani già iscritti a ruolo alla Comune di Aldea. Ecco perché l'omissione grave del dottor Cosimo Mazzoni, Mazzoni, che non ha ancora trasmesso a noi consiglieri l'elenco eh, dettagliato dei nomi di al ruolo del Comune era fondamentale nel 2012. Quindi ecco, io queste domande eh, era bene un contraddittorio col dirigente Mazzone che in modo maleducato non ha risposto al, alla convocazione eh, del Presidente del Consiglio e soprattutto no, ha mancato di rispetto a tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Allora, allora grazie al Consigliere Fanco, eh, giusto una nota sul dirigente Mazzone che in, eh, la, la mattinata era impegnato con il collegio. col collegio di risoluzione consigliere Comunque. volante ne ha facoltà è una, è, una cosa, è una cosa risaputa cara consigliere Franco che il, il dirigente non risponde il dirigente Mazzone non risponde perché il riferimento a questa vicenda a noi quando io ho scritto prego fatemi una bella foto sono un consigliere, decente, consigliere volante sono eh, presente io ho dichiarato all'epoca, e me ne sono assunto tutte le responsabilità: ho dichiarato che quella, quel bando, quella gara mm. aveva delle cose strane. Ho fatto le mie verifiche, le mie indagini: ho detto attenzione perché questa gara, questa ditta, presto porterà dei problemi all'amministrazione comunale. Qualche consigliere comunale, che oggi non è più consigliere comunale, ma però non era neanche di arte, però qualcuno gli ha dato retta e l'ha sostenuto e qualche dirigente disse, no, no è tutto regolare è tutto bravo, e fece una serie di richieste, una serie di interventi, una serie di proposte insieme al Consiglio, ma anche ad altri che non abbiamo mai avuto nessuna risposta, sistematicamente e avevamo detto alla fine, fermo restando che il sottoscritto, innanzitutto eh, mi piace parlare di queste cose eh, quando c'è tanto pubblico, però pochi ma buoni, i cittadini pochi ma buoni allora a questo punto dico sarebbe opportuno che facciamo un po' mente locale e ritorniamo indietro dicendo che a quello che abbiamo dichiarato in passato, perché noi abbiamo dichiarato a chi? Al vento, consigliere, al vento, le dichiarazioni, la stereotipia, i pezzi di carta, le relazioni, tutte al vento non abbiamo mai avuto una risposta positiva. Oggi sistematicamente veniamo a sapere, grazie al consigliere Franco e ad altri, detto, questo signor Santuzzi, presidente arrestato, per questo, quello, quello e quell'altro. Ma allora quello che io ho detto tanti anni fa tre anni fa o un di lì era vero c'era qualcosa che non quadrava perché allora ha affermato in maniera corretta il dirigente e l'allora consigliere comunale e l'allora sindaco che era una tutta seria che era una persona seria che era una persona di qualità faccio il diavolo la qualità poi hanno anche detto alla fine furbo tanto contro dicendo, ma fermo restando che si facciano gli accertamenti agli evasori totali, se facciamo un percorso lungo, perché caro sindaco, l'uso di tutte le ditte e ve l'ho raccomandato più volte, chiunque sia che diamo di carica a fare un tipo di lavoro, dove inizia? Da rocca, da quelli che conosce sia per la pubblicità, per, per insegne perché lo, sempre lì no! partiamo ai, ai margini partiamo da Collero partiamo da Litrepini, partiamo da Montagnano gente che è totalmente evasore su tutto su tutto caro sindaco su tutto, sistematicamente questa lista che ha fatto non, non vado ad inserirmi sul contesto delle assunzioni, le persone perché qualcuno deve pure farlo, questo lavoro qualcuno deve pure farlo non è l'epitalia quindi i cittadini, i ragazzi di Arte, a ben venga, chiunque sia, a lavorare non mi interessa. Ma è il contenuto che è importante, è la sostanza di quello che fa questa società. I dirigenti, che cosa hanno detto a questi ragazzi? Cercate quelli che già avete nel vostro tabulato, verificate se hanno pagato i 100 metri quadrati, poi nell'arco di questi dieci anni voraci per necessità familiari hanno fatto magari anche un piano casa Magari sono pure dimenticare di mettersi 10 metri quadrati nel discorso delle, delle, delle, delle, de, della tassa e oggi vanno a verificare quello che già è scritto al ruolo. Hanno ragione i consiglieri comunali. Condivido veramente tutto quello che hanno detto i consiglieri comunali perché è Vangelo, è verità, non ce lo dobbiamo nascondere. Mi dispiace che il popolo non c'è, però mi raccomando e credo che sia opportuno che in questo momento preciso il sindaco, il presidente, il vice sindaco, gli assessori di competenza, il segretario comunale se ne facciano carico di verificare queste cose immediatamente, di verificare perché questa società agisce in questa maniera, di verificare realmente le caratteristiche tecnico-giuridiche di questa società, di verificare esattamente se la società è in grado di fare questo ruolo oppure no di verificare dei fatti avvenuti attualmente dove siamo stati informati tutti se è ancora in grado di poter fare questo ruolo perché fino a oggi questa azienda, questa società ha colpito soltanto i cittadini che sono regolarmente iscritti, il consigliere eh, Marcucci prima annunciava che bisognava due cartelle fattoriali, a Montesi due cartelle, a Giacomagna due cartelle, a me due cartelle, a Franco due cartelle, a, a, a tutti i consiglieri due cartelle, cioè qual è il lavoro loro, qual è il ruolo chi sono i dirigenti di questa società? Dove vive? Cioè noi abbiamo sistematicamente società in questa città che sono fuori dal mondo. Non si capisce da dove vengono. Genova, Palermo, Svizzera, eh... Eh sì, perché eh, la... il gas che dà a Svizzera, no? Lei viene da Taranto, questa che è da Genova, quell'altra che è da Gagli no, Pura... no, no, no. Cioè, quello non esiste, non riusciamo a fare un lavoro nel territorio, ma per credo che sia sì. nel Lazio che possiamo controllarle, possiamo verificare possiamo guardare quindi quando dicevo qualche dieci minuti fa al consigliere eh, che adesso è uscito un secondo eh, non è che possiamo dire noi ogni cosa ma sì vabbè perché facciamo no, va controllato tutto, il mondo di gestione è cambiato le regole sono cambiate, le normative sono cambiate, noi dobbiamo essere messi a conoscenza, dobbiamo capire e se non ci riusciamo ci dobbiamo far consigliare di chi dice che vince più di noi, se dobbiamo fare un tipo di atto non dobbiamo farlo, o come dobbiamo farlo o come dobbiamo proporlo. Quindi caro sindaco, caro Presidente, caro Vice-Sindaco, cari Assessori, cari dirigenti, invito a voi formalmente, caro Segretario, a verificare attentamente quanto i consiglieri comunali hanno poc'anzi detto, a verificare la fattività di questa autorità, a verificare se ha ancora le caratteristiche giuridiche per poter governare, per poter amministrare, per poter prendere i soldi del nostro territorio. Grazie. Grazie al consigliere Volante, il consigliere Acquarelli ne ha fatto. Grazie Presidente, eh, visti, visti insomma, i, non direi i dubbi, ma viste le certezze sollevate dal, dal consigliere Franco e dai molti dubbi con, sollevati da, da tutti, gli, tutti diciamo, i colleghi eh, che sono intervenuti in qualità di presidente di commissione eh, mi riservo di, di convocare appunto una, una commissione specifica proprio su questa, pro, su questa problematica eh, proprio per andare a salvaguardare i nostri soldi visto che poi insomma bene o male fortunato che non lo ha però insomma qualche problemino mi sembra che ce l'abbiamo un po' tutti con questa società no? nel senso che comunque sicuramente dovremmo dare Qualcosa, eh, qualcosa un po' diciamo appunto tutti e, e qui dobbiamo salvaguardare i nostri soldi perché io se non ricordo male proprio in fase di votazione chiedemmo un po' tutti proprio che i soldi che transitavano nelle casse dell'aipa dovevano eh, eh, poi entro 48 ore essere versati nelle casse del comune. Ora, ora, se questo non avviene, io non lo so, non lo possiamo dire perché non abbiamo dati, non abbiamo dati in mano. Quindi, convoco velocemente una, una riunione, una commissione specifica su questo problema. Invito tutti i consiglieri, non solo i membri di commissione, a partecipare. Il sindaco, chiaramente, che è il delegato, il nostro delegato, tra virgolette, il, il sindaco che ha la, la delega ai tributi. Per appunto discutere e eh, chiarire sia per noi, quindi quando dico noi, per tutti i cittadini di Ardea, questa questione così importante, visto insomma le novità, non vorrei che il nuovo presidente insomma, faccia come l'altro, poi alla fine distorga dei soldi appunto del nostro comune come di tanti altri comuni che già, già è capitato, e, e insomma. Eh, avere un controllo maggiore e definitivo sul lavoro di questa società grazie consigliere Ludovici Nappagò grazie presidente io credo che tanto vi ricordo che circa un anno fa la Corte dei Comuniti proprio scrisse al comune di Antia in quanto alle inadempienze che l'AIBA non rispondeva che il comune aveva messo in bilancio che tonte, a tolte, la Corte dei Conti disse guarda che risponde? ma poi ve ne aggiunto un'altra. Pensate che se lei facesse veramente quello che dice, cioè la riscossione vera e scovasse tutti quanti questi passori, il sindaco suonava la trombetta Cioè proprio ah. l'ufficio, la trombetta, l'ufficio stampa del sindaco, avrebbe suonato la trombetta, poi con i tromboni che abbiamo incassato quei milioni di euro. Che se il sindaco tace sulla discussione e se il dirigente ancora oggi dopo un anno e mezzo 18 mesi ci deve dare quelle famose entrate, no? quelle famose discussioni che fa eff effettivamente la società cioè, ci avrebbe dato, io penso che eh, effettivamente c'è qualcosa che non va no, tra gli scritti o lì no, dire, che non sono, chiari, non sono chiari perché altrimenti quale amministrazione non è contento di una società che porta denaro nelle casse comuni? Dobbiamo vedere questo denaro che sono entrati nelle casse comuni. Quando convochi la Commissione, grazie al consigliere Acquarelli, dobbiamo dire che faccio di le carte, proprio imponibili della, della società che ha incassato, che ha versato al Comune ogni 48 ore. Per me ne passeranno 48, 96, 180, 92, 3.000, 3000 ore e non perso niente, perché non hai niente da incassare, perché sta lì, fa il minimo dovuto per mantenere il suo e per mantenere qualcos'altro. Grazie. Grazie al consigliere Lodovici. Sindaco, Sin... grazie il Presidente. Presto seduto perché devo leggere un po' di dati. E intanto eventualmente Stefano potrei prendere la trombetta come dici tu e, e urlare ai 4 che i nostri cittadini pagano tutti le tasse e mi felice, il che vuol dire che nessuno si porta via il denaro di un lavoro che sta facendo però non è così quando io ho preso la difesa non della ditta AIPA, ho preso la difesa di un appalto l'ho fatto perché l'appalto era stato espletato perché come al solito quando si va a revocare qualche cosa si inciampa, si inciampa sempre su qualche maglia che rischia di far pagare il comune e tengo in modo particolare che questo comune non paghi nulla, preso atto di tutta la discussione comunque ben venga che ci sia una commissione, ben venga che si faccia luce eh, ed altro, voglio ricordarvi che eh, quello che ha letto il consigliere Franco dell'epoca è stato mandato alla VCP che è... La società che, gesti, che controlla gli appalti pubblici ed è stato risposto, se non erro mi corregga consigliere, no? che è stato risposto, eh, scusami Stefano non ti ho interrotto, eh, c'è tanto di risposta che... Eh, Vabbè, mi, mi, mi porterai eh, Stefano, mi porterai le carte. Dai, dai, mi porterai le carte. Ricordo perfettamente che il tutto l'appalto è stato mandato alla PCP che ha dato un parere eh, eh, favorevole all'azione che comunicava. Facciamo dei, dei chiarimenti. Quando mi è arrivata l'interrogazione io ho scritto al dirigente che giustifico personalmente, che sta con i revisori dei, condi, dei conti eh, analizzando, credo, il rendiconto vi ho detto di sbrigarsi eventualmente di venire per soddisfare quelle che sono tutte le domande che i consiglieri fanno e che, che ovviamente riguardano l'interesse della no nostra città tuttavia mi ha mandato una relazione che poi dopo vi, eh, vi leggerò allora, intanto gli incassi che fa l'AIPA sono incassi che derivano da evasioni e quindi quello che già è accertato dal Comune passa non sul conto AIPA ma sui nostri conti direttamente, quindi i cittadini pagano a noi. Se, come ha detto prima il consigliere Franco, sa di qualcuno che era a ruolo ed ha pagato ad AIPA, se per cortesia mi fa nome, cognome indirizzo, denuncio io personalmente l'azienda la o vado a verificare, potrebbe essere motivo, motivo di eh, eh, andare in commissione con eh, documenti alla mano loro possono intercettare facendo un discorso di controllo soltanto l'evasione e su quella evasione hanno una quota percentuale, hanno dei conti eh, nei vari uffici che sono dedicati al Comune, quindi non sono conti loro e splittano, ah, scusami Stefano, dividono, dividono così si capisce, il, il loro agio da quello che è l'incasso. Andiamo all'incasso? Allora, sono stati incassati... E a breve partirà anche la formula... Scusa? Sono stati incassati. Pronto, l'italiano è la lingua corretta. Sono stati incassati. Vado avanti? Ok. Ancora, sono stati incassati, ovvero sono già nei conti del comune. Soldi, non presunti, soldi. Hanno lavorato prima di tutto su gran parte del, della loro ICI. Ci sono stati incassi per 217 mila euro. Stanno lavorando adesso sulla Tarsu e sono, in, sono stati incassati, eh, lo vedrete in commissione, lei mi ha chiesto l'incassato quanto E sono stati incassati dal lavoro svolto ultimamente 27 mila euro, quindi all'incirca 250 mila euro completamente incassati. È chiaro che a questo vanno aggiunti una serie di rateizzazioni che il cittadino ovviamente in, una, in un momento di particolare difficoltà economica ha chiesto nel pagamento di quello che erano le aspettanze nei confronti di È stato invece accertato eh, un ammontare che gira intorno ai mila euro circa. Eh, sono cifre che ho chiesto io al, al, al dirigente che avrete nella commissione, se farete commissione a breve a breve termine, eh, potrete eh, sicuramente avere alla lettera. Perché? Perché il Comune nei conti dedicati all'accesso internet immediato, in tempo reale, noi possiamo vedere quanto la, eh, la società chiede, quanto incassa e quanto gira al Comune H24 e quindi siamo in questa, in questa condizione. Allora, in riferimento alla interrogazione fatta dal consigliere eh, Facco, mi risponde l'ufficio. Dalle notizie riguardanti l'arresto del signor eh, Santucci, eh, apparse sugli organi di stampa, sembrano sembra emergere due aspetti principali. Da un lato l'attività investigative e i provvedimenti restrittivi della libertà hanno interessato il solo signor Santucci, il quale aveva accesso a due conti correnti, entrambi intestati, Formalmente alla società di riscossione, ma dimenticando di farli confluire nella contabilità ufficiale. Questa è a firma... È a firma... Chiedo scusa, chiedo scusa, questo è l'articolo di risposta fatto dal dirigente. No, il dirigente arriverà, io ve lo leggo perché è ufficiale. Eh, chiedo scusa, non l'ho in... interrotta, poi le spiegherò che cosa significa. Se mi fa leggere... No, io, lei ha letto tutto, mi faccia leggere e poi può darsi ci capiamo, ma dimenticando di farli confluire nella contabilità ufficiale. Pertanto la società AIPA sembrerebbe estranea ai fatti. L'altro elemento da rilevare è quello che è relativo all'oggetto della presunte attività illecite, che riguarderebbero le riscossioni, se non ascoltate poi non capite, che riguarderebbero le riscossioni relative alle pubbliche affissioni. Presidente, posso finire? Posso, se, mi, se mi fa finire, perfetto. Allora, l'altro elemento a rilevare è quello relativo all'oggetto delle presunte attività illecite che riguarderebbero le riscossioni relative alle pubbliche affissioni che affluivano su due conti citati, e quindi entra, entra in campo quello che dice lei. Nel caso del contratto del Comune di Ardea va detto che le riscossioni relative alla Tarsu e Dici, e non riferite peraltro a tributi minori, quindi quei tributi di cui parla lei, confluiscono in uno specifico conto corrente attivo, esclusivamente per l'entrata del Comune di Ardea stesso, quindi l'ho risposto a una serie di interrogazioni che mi ha fatto. In relazione a tale conto, gli uffici comunali competenti verificano sistematicamente le movimentazioni in entrata e in uscita nonché le riscossioni nelle casse comunali. Di altra natura, verifiche di altra natura vengono effettuate periodicamente al fine di controllare il rispetto delle clausole contrattuali, nonché il corretto operato da parte della società. Già tali controlli dovrebbero essere sufficienti ad escludere che le entrate comunali siano state interessate dai comportamenti oggetto di indagini. A seguito delle notizie diffuse, dalle interrogazioni, dai giornali eccetera, ed al fine di scongiurare l'ipotesi di comportamenti dolosi nei confronti dell'ente e quindi dei cittadini che noi rappresentiamo si sta predisponendo un programma di controlli che consenta di effettuare una verifica più approfondita sulla correttezza delle procedure contabili adottate dalla società. Cosimo Mazzone Allora, grazie al signore Fiori e al consigliere Fanco, per... Allora, innanzitutto il dirigente Mazzone si continua, continua no? a comportarsi in modo irregolare perché? perché innanzitutto doveva far recapitare la sua risposta a tutti, a tutti noi consigliere comunali, perché oggi eravamo oggetto di discussione quindi non nell'email del sindaco no? che continua a difendere la società AIPA quindi ancora, ancora, ancora un altro lato negativo del dirigente Mazzone perché non sapeva che la riunione con il i revisori dei conti non è che ti chiamano un, un secondo prima e dicono c'è la riunione la riunione si convoca e in largo anticipo lui era comunque a conoscenza di questa cosa poteva avvisare il presidente del consiglio che ci avvisava noi lì no? quando che il, il dirigente non poteva essere presente quindi um, eh, potevamo anche inviare il pubblico dal sindaco il sindaco è un componente di 20 persone che sono un assessore ma non nessun assessore io sono un assessore ho sì, un uh, eh, la sua proposta in qualità di assessore la risposta poteva dare anche il mio comunale non è che la il suo computerino personale c'è la verità c'è le medie ci sono due punti da no? dove vengono i flui di cenra Grazie. E bói, allora cerchiamo di fare gli interessi delle casse comunali e dei cittadini di Ardea. Diamo seguito a quello che hanno chiesto i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione di capogruppo e agiamo duramente a favore delle casse comunali e dei cittadini di Ardea grazie vorrei sapere se c'è fosse un evasore totale che è stato preso un evasore totale ci potrebbe sapere un D'accordo con il consigliere, manco... Manco, manco, ma eh, manco, anche la però Ho sentito anche quello che ha detto in certa eh, lage, il presidente della commissione di lancio che il testo la commissione. Penso che quello sia lo strumento più adatto per fare luce a, queste, eh, a questi chiarimenti e a queste necessità che tutti noi vogliamo eh, E se da quella discussione emerge una situazione che non chiara a questo Consiglio, penso che questo Consiglio sia disposto anche a proporre qualcosa, sì, anche qualcosa, in eh, modifica di quello che era stato attuale. E se non ci sono altri interventi, io chiudo il punto all'ordine del giorno, saluto tutti, domani buona Pasqua. Ai Vi hanno chiuso il Consiglio Comunale. Grazie.